formato famiglia fino a luna e oggi attenzione ci, parla, ci occupiamo di un'altra generazione che non è né la mia né la tua che è quella dei bimbi i sì. bimbi e della e, cura e dei, dei bimbi anche e certo chi eh. si prende cura dei bimbi eh. chi si prende cura anche i nonni in questo in momento in questo periodo sul bonus nonni che poi insomma esatto. ne parleremo in questo, in questo momento post-covid soprattutto i nonni con molti centri estivi che non, non sono entrati in piena attività ma di questo Altri ci occuperemo nella seconda... nella seconda parte allora, ma eh, lì dove arrivano i nonni eh, ci sono i centri estivi, ci sono i. E di cui molto si è parlato che è stato difficile no? mettere sì. in piedi obbedendo a tutte le, le regole esatto. date. E tra gli altri ci sono riusciti eh, quelli del LUIS per l'Unione Italiana Sport eh, per Tutti e Michele Di Gioia è il, colui che coordina tutto questo. Quindi mm. andiamo nella meravigliosa matera. Bellissimo, la eh, città dei sassi per, per parlare raccontare. con Michele Di Gioia che tra l'altro è un cognome insomma, esortativo no? Esattamente. Eh, Michele buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie per l'invito anzitutto. Insomma vi siete dati molto da fare no? Diciamo che avete cominciato se non attorno al 22 giugno no? Per cercare di, di, di, di, di rendere plausibili no? Le regole con l'attività dei centri multisport che sono i vostri campi estivi e avete avuto un buon riscontro comunque che Parliamo di più di 8.000 bimbi eh, che, che sono arrivati in tutta Italia in questi centri. Sì, non è stato semplice come avete già detto perché insomma le regole sono cambiate e poi sono state anche come dire, differenti da territorio a territorio questo non ha aiutato sicuramente eh, ma i numeri ci stanno premiando per quella che comunque è la capacità di essere riconoscibili appunto nei territori come un'agenzia educativa importante abbiamo superato quei numeri che eh, avete annunciato prima perché insomma, sono in evoluzione e le prenotazioni ci dicono che comunque in, ci attestiamo intorno i 10.000 con un numero di operatori che va intorno ai 1500, anche perché le regole ci hanno comunque ehm, diciamo ehm, determinato un'attenzione particolare al rispetto appunto dei numeri e del della diciamo capacità di essere poi con i bambini presenti con un certo numero di operatori, insomma, quindi uh -huh. garantendo quella che è la sicurezza, questo sicuramente, uh -huh. insomma. Ma rispetto ai centri estivi degli scorsi degli anni precedenti, quanti stanno funzionando in percentuale? In questa stagione, in questa nuova stagione? Allora, a parte alcune regioni diciamo che mh, non, non sono praticamente riuscite a partire con un'organizzazione diretta eh, parlo della Calabria, dell'Abruzzo Molise e della Puglia in tutte le altre regioni abbiamo avuto comunque un riscontro positivo, con numeri oggettivamente dimensionati a quella che è appunto la regolamentazione vigente. Saranno perché no. ha citato delle regioni non particolarmente colpite dal, da, da, dalla pandemia diciamo sì colpite sì, ma non con, con, con sì, i numeri che magari sì. potremmo trovare al nord ma infatti diciamo la, la, la, la, diciamo la giustificazione può essere proprio detta dal fatto che la regolamentazione differente per regione ha realmente poi creato situazioni in cui non è stato possibile eh, occuparsi per tempo e quindi organizzare organizzarsi per tempo per fare i centri estivi multisport che per noi sono una caratteristica importante perché insomma danno effettivamente la capacità di un'educazione non formale che si basa sullo sport la possibilità di agire un percorso educativo e ovviamente vanno a alleviare quello che è il peso anche sulla, sulle famiglie e sulla possibilità che questi minori, adolescenti, bambini e bambini che sono stati già fermi per tanto tempo possano diciamo, almeno fruire di uno spazio all'aperto in cui seguire un percorso educativo. Senti, fondamentali. Assolutamente, sì. ma siete stati fondamentali per molte famiglie. Io non so se hai dei riscontri, immagino che sì, no? dai, dai tuoi operatori, in loco, da, da tutti quanti hanno avuto come dire, contatto con le famiglie. È un aiuto che credo sia stato molto apprezzato. Sì, apprezzatissimo eh, perché insomma eh, il rapporto quotidiano che si era interrotto per eh, le note vicende insomma, è, stato, è stato ripreso e questo ha garantito un po' a tutti la possibilità di riprendere eh, diciamo, gradualmente la normalità delle attività lavorative da un lato, dall'altro lato invece eh, affidarsi a chi diciamo nel tempo ha una credibilità dal punto di vista delle attività diciamo educative di centri estivi poter essere un un momento importante per garantire appunto l'educazione dei figli attraverso una pratica sportiva multidisciplinare che cosa fanno Michele Di Gioia ricordiamo coordinatore nazionale dei centri estivi della WISP, che cosa fanno i ragazzi e i centri estivi e che cosa non fanno rispetto agli anni precedenti per esempio se, immagino siate molto attenti alla, sì, alle, alle norme eh... Diciamo che abbiamo, abbiamo anche provato eh, in molte regioni a seguire dei percorsi formativi che hanno, eh, hanno un po' stravolto quella che era l'impostazione che si basava ovviamente sulle relazioni sociali, sul, sul contatto, sulle capacità anche poi di interagire tra, di tra i bambini. E infatti, quindi diciamo, abbiamo dovuto ripensare totalmente questa cosa con le regole di sicurezza. Quindi, diciamo, strutturando anche giochi e attività che facessero della distanza invece l'elemento per cui poi si andasse come dire, a colmare questa distanza. Attraverso proposte che vanno sia al gioco ma anche legate a attività creative, a laboratori, quindi ineriscono una serie di attività che prendono spunto dall'aspetto ludico eh, di gioco e di sport per poi raccontare un po' le nostre città. Infatti, il tema di quest'anno che stiamo poi proponendo ai vari centri estivi è appunto ripensare gli spazi delle città come luoghi vivibili e come luoghi a misura di bambino, bambini e adolescenti che sono stati in questo momento effettivamente eh, penalizzati da una serie di azioni che li hanno visti, non come protagonisti e titolari di diritti e eh, eh, di comunque eh, educazione ma quanto più invece come figli, come nipoti, come alunni come possibili veicoli di, di trasmissione di, di virus quindi insomma stiamo ridando al bambino e all'adolescente la giusta dimensione attraverso il gioco e lo sport e questo come dire, è un momento positivo per tutta la famiglia che eh, oggettivamente ha un vantaggio da questa attività che stiamo proponendo in tutta Italia c'è qualche accadimento particolare, qualche riscontro particolare che ti è arrivato in, in questo mese e mezzo o due di attività? Ma nelle regioni anche quelle più colpite eh, dal virus eh, diciamo stiamo proponendo questa nostra attività estiva come un momento ovviamente per andare a ricreare le condizioni per cui insomma si ritorni a una parvenza di normalità quindi sia in Lombardia che in Emilia Romagna ma in Piemonte e in Veneto stesso i numeri e la capacità con cui siamo diventati nuovamente il momento in cui i bambini possono riappropriarsi dei luoghi è diventato l'elemento determinante quindi in in queste regioni, anche la Liguria immagino e la Toscana ci sono comunque dei riscontri molto positivi e questo ci fa capire quanto realmente questa attività può avere un impatto educativo e anche di eh, sollievo per le famiglie che ovviamente stanno ri recuperando, riprendendo i ritmi lavorativi. Eh, sapete, normali, sapete di quanto siete importanti in questo momento per molte famiglie che è vero stanno riprendendo i ritmi normali, ma molti per esempio stanno ancora lavorando in remoto, quindi smart working, quindi hanno necessariamente bisogno lì dove non ci sono i nonni per esempio, o babysitter non è necessariamente bisogno dei centri estivi quindi voi avete un ruolo fondamentale, importante e soprattutto che garantisca ai genitori serenità io confesso per esempio, faccio una confessione pubblica quest'anno mio figlio non ha partecipato al centro estivo solito tradizionale uno perché nel quartiere non si è organizzato e comunque pur potendo scegliere altrove ho deciso abbiamo deciso in realtà in due di non di non mandarlo non so se è stata una scelta saggia o meno però insomma, no, però insomma la paura c'è stata c'è cioè ancora eh, esatto. però va anche detto e questo uh, sottolineando che insomma uh, chi è riuscito ha fatto bene come nel caso di Michele Di Gioia e dei suoi colleghi perché molti non sono riusciti proprio a metterli in piedi nei centri mm, esatto. estivi no? Anche federazioni sì. nazionali insomma in tanti hanno dovuto rinunciare quindi anche la è stata è stata una, una ma quello in qualche in qualche luogo funziona sì sì, eh, sì no, in alcuni un altro ah, sì, sì. ente di promozione rilevante, quel CSI, per cui insomma bene hanno fatto. La, la difficoltà più grossa per, per chiudere Michele? La difficoltà più grossa è stata quella ovviamente di eh, adempiere a tutte quelle che erano appunto le, eh, le regole che sono state poi dettate, ripeto, nella difficoltà anche delle varie regioni e poi soprattutto quello di intercettare anche quelle fasce di popolazione a cui noi siamo particolarmente attenti che in questo periodo hanno poi subito in maniera maggiore anche la difficoltà di eh, vedere appunto le possibilità educative. E quindi una particolare attenzione l'abbiamo sempre data a quelle fasce eh, di bambini che non ha mai la possibilità già di, di loro in questo momento sembravano proprio ai margini di una possibilità e quindi abbiamo creato anche il giusto contatto e il giusto equilibrio tra l'esigenza lavorativa dei genitori e quelle invece di situazioni di povertà educativa e di disagio socio-economico che abbiamo dovuto anche contemperare quindi questa ulteriore attenzione secondo me è anche la testimonianza di quanto ci sia bisogno di particolare quindi, attenzione al mondo dei bambini e degli adolescenti proprio per tutelarli dal punto di vista dei diritti e delle attività da proporre. Michele grazie infinite, salutaci da tua matera ancora. grazie, grazie, grazie, grazie. Ancora. città ricordiamo capitale europea della cultura lo scorso anno ma speriamo che continui nel tempo in eterno, Michele Di Gioia, coordinatore nazionale dei centri estivi della WISP